Salve a tutti caro Sazio e benvenuti in questo mio nuovo video Sono stato spinto a, a fare questo video proprio per un commento che ho ricevuto alcuni giorni fa di, di una ragazza che mi ha detto che questa cantante molto famosa in Brasile di nome Marilia Mendonza io purtroppo non conoscevo ma dal momento in cui ho letto il commento sono andato ad ascoltare un po' i brani ho capito cosa è successo veramente con molto dispiacere diciamo che questo video nasce solo come tributo a questa Cantante è bravissima perché ho ascoltato altri brani, non proprio questo che sto per ascoltare, che mi ha consigliato la ragazza, il pezzo si, si chiama Passa Mal, purtroppo questa ragazza è venuta a mancare qualche settimana fa a causa di un bruttissimo incidente aereo che purtroppo è caduto e nessuno è rimasto sparsito in questo volo perché erano presenti anche collaboratori, manager e altre persone. Questi incidenti sono cose che succedono ultimamente veramente... Nel momento in cui si sente la notizia ti spezza il cuore in due perché immagino... Molto i fan di questi artisti possono essere cantanti e quando succedono queste cose non si sa che dire cosa fare per cui diciamo che l'unica cosa che posso fare in questo piccolo canale è portare un, una reazione a, a una sua canzone e vederla comunque felice in quello che faceva che era cantare. Io non so se probabilmente caricando il video direttamente sul, sul montaggio mi creava un blocco in Brasile per cui Cercando di evitare questa cosa, anche, per, anche se sinceramente non lo so, Proverò ad ascoltare il brano tramite il, la mia televisione, magari guardarla tramite cam, così nell'evitare un po' il copyright, ma anche se penso che verrà bloccato ugualmente. Sperando che i brasiliani soprattutto vedano questo video, magari ce l'ascoltiamo insieme, questo brano. Come vi dicevo, il brano è Passa Mal, qui è un'esibizione un live di questa canzone che ha fatto due anni fa tre anni fa, per niente, ascoltiamolo insieme. voce calda. Wow, basse, veramente, eccezionali. Poi, in stile brasiliano che... Avete questa allegria musicale che non ha nessuno? Wow! Bravissimo. era la gioia. gioia. <miglia> <miglia> Wow. Cioè, ti rimane in testa subito. Wow. mamma mia. Perfetto Non sono comparsi i video